Oggi parliamo del rapporto tra digital marketing e metaverso. Il ragionamento di oggi è strutturato innanzitutto partendo, come vedete dall'agenda, da come nasce il, il metaverso, come si presenta, cosa è realmente, come viene strutturato da un punto di vista tecnologico eh, e come viene venduto. La lezione poi si conclude eh, andando a guardare in termini eh, di rapporto fra la, la componente tecnologica e quella giuridica qual è la realtà dietro l'apparenza. Abbiamo visto eh, dagli inizi del corso come ci sia stato un travaso continuo eh, dal mondo della fantascienza al mondo dell'industria dell e poi eh, nel settore politico e normativo di concetti eh, sostanzialmente di tipo letterario abbiamo detto all'inizio che il ciberspazio è stata un'invenzione di William Gibson, il concetto di cyberpunk di un altro uh, autore che più o meno nello stesso periodo uh, elabora questo concetto di ragazzi particolarmente svegli uh, e uh, in grado di utilizzare i computer in funzione diciamo antisistema. E abbiamo parlato del modo in cui ma lo vedremo meglio nella lezione sull'intelligenza artificiale, del modo in cui i romanzi di Isaac Asimov abbiano colpito non solo la fantasia del mondo dell'intrattenimento, ma anche eh, la strutturazione stessa di una, eh, del modo di fare comunicazione e di progettare eh, i servizi basati su tecnologie dell'informazione. Avete fatto caso al fatto che ogni volta... Che c'è da parlare di intelligenza artificiale di robotica di metaverso di computer la realtà fenomenica l'interfaccia che ci viene presentata sembra tirata fuori da un romanzo di fantascienza cioè il design del prodotto e il design delle interfacce il design della interazione con il prodotto sono accomunati dalla scelta di posizionamento del prodotto o del servizio in un ambito sostanzialmente fantastico fantascientifico non c'è una ragione tecnica per cui il, il cruscotto di un'automobile scegliete voi la, mar la marca somigli a al pannello di controllo uh, di, una, uh, di un caccia di guerre stellari uh, o di un altro uh, film di fantascienza di, vo di vostra scelta. Non c'è nessuna ragione per cui uh, un personal assistant uh, o uh, qualsiasi altro gadget elettronico abbia una forma futuristica uh, e quindi ci spinga a, a pensare di vivere in quello che mi sembra di avervi già eh, accennato, è il mondo dei Jetson, cioè di questo cartone animato degli anni, degli anni 70, nel quale appunto si raccontavano le vicende di, di questa famiglia del, del futuro, eh, che appunto interagiva con porte che si aprivano in automatico, macchine volanti e via discorrendo. Nel caso del metaverso la regola si ripropone tal quale. Perché nel caso del metaverso, nel caso del metaverso il, il paradigma si ripete eh, esattamente come negli altri casi? Perché il concetto di metaverso è un'invenzione letteraria di uno scrittore californiano che si chiama Neil Stephenson, che teorizza in questo romanzo, in, questo, in questa novella, Snow Crash, l'esistenza di una internet aumentata Uh, e quindi in questo senso è una visione diversa dal uh, cyberspace di, di William Gibson ma non dobbiamo fare critica letteraria in questa sede quindi teorizza l'esistenza di questa internet uh, potenziata uh, alla quale, con la quale si interagisce tramite uh, visori a realtà aumentata uh, e uh, tramite i quali appunto succedono una serie di, una serie di cose attenzione perché nel caso del metaverso uh, di Snow Crash, l'essere umano mantiene la sua umanità nel senso che deve mettersi il visore per poter uh, interagire con i sistemi. Nel caso di, di Gibson c'è pure gente che si mette lo spinotto in testa, quindi si parla di impianti uh, e quindi di, uh, potremmo dire, uh, trasformazione uh, del, dell'essere umano in un, in un ibrido che se volete dal punto di vista letterario è l'invenzione di Asimov dell'uomo bicentenario, che anche se non avete letto eh, il racconto probabilmente sapete che c'è stato un film con Robin Williams che ha eh, messo in scena questo racconto. Quello che probabilmente non sapete è che negli Stati Uniti è attivo un, mo un movimento che si chiama transumanesimo, il cui obiettivo è quello di creare cyborg cioè gente che si amputa gli arti per esempio per potersi mettere delle protesi meccaniche oppure si fa impiantare sensori di, di varia natura vi può sembrare folle però anche qui eh, c'è una confusione non voglio entrare nel concetto della psicopatologia perché non è il mio lavoro quindi non ne parlo però c'è Ancora una volta una visione antropologica basata sulla, non solo su, non tanto sulla centralità dell'individuo, ma sul fatto che l'individuo non può essere regolato da nessuno. È una sorta di anarchia eh, eh, elevata all'ennesima all potenza. Però quando passiamo dal metaverso letterario, dalle, eh, dalle spinte così eh, culturali e antropologiche al mercato, vediamo che quello che fa Big Tech in realtà non è prendere il contenuto sostanziale dell'intuizione letteraria, ma è brandizzare, è un termine che odio ma in questo caso nella sua eh, bruttezza è estremamente indicativo. Quello che Big Tech fa è brandizzare un servizio i cui contenuti sono stati decisi in funzione da, delle necessità commerciali, cioè delle necessità di vendita. Riprendo delle suggestioni che arrivano dalla, dalla letteratura Vedo quanto dal punto di vista tecnologico riesco a replicare dal punto di vista della percezione fenomenica e attacco un'etichetta nota alle persone per qualificare un servizio che altrimenti dovrei spiegare usando troppe parole. Vedremo poi, quando daremo la, una definizione un po' più tecnica di metaverso, che se dovessimo usare quella invece della parola metaverso, probabilmente questo settore non sarebbe, mai, non sarebbe nemmeno mai partito, o sarebbe fallito prima di, di partire, come il, prima di avviarsi. Avrebbe fatto la fine del Vasa, il vascello svedese, che se andate a Stoccolma potete ancora vedere, che doveva rappresentare il fiore all'occhiello della marina svedese e che affondò al momento del varo perché chi lo aveva progettato non aveva calcolato bene il rapporto fra eh, ampiezza del vascello e altezza, quindi non, è, non rimaneva dritto praticamente, si è appoggiato ed è affondato. Dal punto di vista del marketing, quindi, la capacità di pescare eh, nel universo del fantastico e di trasformare quelle idee in prodotti vendibili, è una capacità importante questo che cosa significa che se volete operare eh, nella costruzione del prodotto non vi basta un approccio al digital marketing basato sui dati ma dovete avere anche una conoscenza trasversale molto ampia che vi consenta di Trovare una chiave di, uh, di vendita, di presentazione del, del prodotto. Perché se vi concentrate esclusivamente sulla componente dei, dei dati e quindi su quella visione che abbiamo analizzato nella lezione sul, sul trattamento dei dati personali, basata sul, sostanzialmente sul considerare gli esseri umani come dei, dei cani di Pavlov, Uh, avrete sempre il problema, sì, è vero che l'essere umano in linea di massima risponde agli stimoli più o meno allo stesso, allo stesso modo una volta che viene condizionato ma se non sapete quale stimolo dare non sapete quale risposta att attendervi quindi, quindi <coughs> la capacità e la necessità di avere una cultura che spazi anche nella sociologia nella psicologia e nella letteratura diventa una componente fondamentale per poi creare una strategia di marketing efficace. Tradotto, non sono, i dati sono importanti, ma non sono l'unico perno attorno al quale ruota una strategia di marketing efficace.